E quindi uscimmo a riveder le stelle. Sì, ma quante? Quante stelle riuscirono a vedere Dante e Virgilio usciti dall'inferno alzando gli occhi al cielo? Non so se ve lo siate mai chiesti, magari mentre eravate sdraiati o con il naso all'insù ad osservare le costellazioni o le stelle cadenti, ma quante stelle possiamo vedere in cielo? Potremmo provare a contarle una ad una, ma finiremmo per perderci, non avendo punti di riferimento ed essendo il cielo molto ampio, troppo ampio. Dobbiamo seguire perciò un'altra strada e per farlo utilizzeremo un semplice strumento ed un po' di matematica iniziamo con presentare il nostro strumento eccolo qua ecco il nostro tubo per l'osservazione come l'abbiamo costruito? l'abbiamo ricavato a partire da un classico tubo di cartone come quelli che si utilizzano per trasportare o custodire i poster i disegni o fogli di grandi dimensioni in particolare il nostro tubo è lungo circa 40 cm con un raggio di circa 3 cm. Inoltre, come potete vedere, l'interno è stato colorato con della tempera nera, per favorire l'osservazione del cielo notturno. Infine, l'altra estremità, quella su cui andremo a porre il nostro occhio, presenta un coperchio con al centro un piccolo foro di diametro 10 mm. Come funziona il nostro tubo per le osservazioni? Questo strumento ci aiuta a focalizzare l'attenzione su una porzione di cielo più piccola e sicuramente più gestibile dell'intera volta celeste. In questo modo, stando attenti a non muovere il tubo, possiamo contare le stelle presenti in quest'area. Poi puntiamo il tubo verso un'altra direzione per effettuare un nuovo conteggio. È consigliabile eseguire almeno 15 conteggi in riferimento a diverse direzioni di osservazione. Successivamente possiamo inserire le misurazioni in una tabella. Ecco i risultati delle mie misurazioni di stanotte, che ho chiamato n piccolo. A questo punto calcoliamo il numero medio n segnato di stelle osservabili entro l'apertura del tubo. Io ho ottenuto un valore medio di 7,2 stelle. È possibile costruire una proporzione tra questo numero e il numero n grande di stelle visibili in cielo con la porzione di cielo determinata dall'apertura del tubo e l'intera volta celeste. Come possiamo però modellizzare le porzioni di cielo che stiamo considerando per calcolare questa proporzione e trovare il risultato cercato? Utilizziamo la nozione di angolo solido. La nozione di angolo solido costituisce l'estensione tridimensionale più generale del concetto di angolo. L'angolo solido è definito come la regione in cui viene suddiviso lo spazio dalle semirette che hanno origine in uno stesso punto, detto vertice, e passanti per una curva chiusa semplice tracciata su una superficie non contenente il vertice. La sua unità di misura è detta steradiante. In analogia con la definizione di radiante nel piano, ossia l'angolo al centro di una circonferenza che corrisponde ad un arco di lunghezza pari al raggio, uno steradiante corrisponde all'angolo solido sotto il quale si vede, dal centro di una sfera di dato raggio, una porzione di superficie sferica pari al quadrato del raggio. Nel nostro caso l'angolo solido che si riferisce all'apertura del tubo opposta all'occhio, e quindi alla porzione di cielo di cui abbiamo contato il numero di stelle, vale ω uguale π per R alla seconda diviso L alla seconda, dove R è il raggio del tubo, ed L la sua lunghezza. Invece, l'angolo solido, che corrisponde all'intera volta celeste, che approssimiamo ad una semisfera, dato che non possiamo vedere sotto l'orizzonte, misura ω1 uguale 2π ster radianti. Infatti, la superficie di una semisfera è 2π per raggio della sfera alla seconda. Ricaviamo subito che la relazione di proporzionalità tra l'angolo solido delimitato dal tubo e quello della totalità del cielo visibile è ω diviso ω1 uguale r alla seconda diviso 2 per l alla seconda. Come abbiamo detto in precedenza, il numero medio di stelle entro un dato angolo e il numero di stelle visibili sono in proporzione con le porzioni di cielo a cui si riferiscono e perciò con gli angoli solidi di osservazione, ossia vale la relazione n medio diviso n grande uguale omega diviso omega 1. Confrontando le due formule trovate, ricaviamo quindi una stima del numero n grande di stelle osservabili ad occhio nudo nella volta celeste. N grande uguale 2 per L alla seconda per N medio diviso R alla seconda. Applicando il risultato trovato nel nostro caso, dove N medio uguale 7,2, L uguale 0,40 metri ed R uguale 0,03 metri, otteniamo per N grande un valore di 2560 stelle quindi circa 2500-2600 stelle visibili, che si tratta di una stima ragionevole dal nostro punto di vista, anche se un po' pessimista per Dante e Virgilio, dato il minore inquinamento luminoso e dell'aria dell'epoca di ambientazione della Commedia.